Salve a tutti ragazzi, qua dal ad canale da Team e benvenuti in questo nuovissimo video siamo qua oggi per vedere appunto un nuovissimo gioco che è Halo Online moddato appunto dal team di Eldorito il gioco in realtà non è proprio di questo team è appunto il gioco di Halo Online sviluppato esclusivamente per il continente russo Infatti questo gioco è free to play ma è solo disponibile in Russia Quindi questo modder ha deciso di prendere il gioco e moddarlo a loro piacimento Creando appunto questo nuovo gioco Che è diciamo un miscuglio tra Halo 3 e alcune appunto skin, armi e features di Halo 4 e Halo Reach È molto interessante, andiamo subito a vedere nel dettaglio questo gioco essendo il gioco ancora in alfa non è del tutto perfetto vediamo infatti che esistono ancora vari bug sia di audio che grafici e riportiamo a volte dei problemi appunto anche all'interno della connessione poiché non essendoci ancora dei veri e propri server dedicati purtroppo l'unico modo per giocare è attraverso un localhost non vi preoccupate, solitamente si trova sempre qualche giocatore europeo che decide di ostare, appunto delle partite all'interno del gioco attualmente il gioco presenta solo ed esclusivamente due modalità il classico multiplayer a varie modalità E la fucina La modalità con cui si possono aggiungere armi, oggetti e veicoli all'interno della mappa per poi giocarla online Un ottimo tocco di classe di all'online è appunto che ad ogni fine partita Se la modalità è a squadre verranno mostrati i tre migliori giocatori del team vincente, Se invece è un tutti contro tutti verranno mostrati i tre migliori giocatori della partita Non essendoci appunto i server dedicati, ogni persona potrà appunto ostare la propria partita decidendo una modalità tra quelle che il gioco propone andando a ritrovare le tipiche modalità di Halo Multiplayer tra cui Slayer, Team Slayer, Re della Collina e Cattura la Bandiera e molte altre All'interno del gioco possiamo trovare mappe di Halo 3 e Halo 2 con l'aggiunta di mappe create esclusivamente per Halo Online Attraverso la modalità Fucina ho scoperto che alcune armi, come l'SMG in questione, possono essere trovate con varie modifiche. Infatti, oltre al classico SMG, lo possiamo ritrovare all'interno del gioco con danno aumentato, velocità di fuoco maggiore, contraddistinta appunto da una skin arancione, oppure con un'accuratezza maggiore, contraddistinta da un mirino verde. In alcune armi è inoltre presente una modifica denominata Power, ossia Forza, non riuscendo ancora a capire la sua utilità. Anche all'interno del Battle Rifle troviamo diverse modifiche. Tra quelle già presenti all'interno degli SMG troviamo appunto un BR con caricatori aumentati e una raffica di ben 5 colpi. La successiva è la modifica Range. Ipotizzo sia il BR ideale per le lunghe distanze. Una particolarità che me ne è sfuggita durante la registrazione è appunto che il BR con modifica Power. Presenta più colpi all'interno del caricatore rispetto al classico BR Sul fattore veicoli non troviamo questa grandissima differenza rispetto ad Allo 3 Infatti i veicoli che possiamo trovare all'interno della fucina delle mappe sono gli stessi identici veicoli di Allo 3 Importante però dire che appunto all'interno della fucina possiamo utilizzare più Warthog Che sia quello civile quindi senza torretta oppure il classico Warthog con torretta o lase Arrivati appunto alla conclusione di questa piccola recensione, non mi resta che dirvi ciò che penso di questo progetto. Al momento del video il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma da quello che ho visto finora ha tutte le carte regola per essere un ottimo gioco al momento della release finale. Iniziamo a parlare del gioco in sé. Halo 1 e Halo 2 sono gli unici giochi della serie rilasciati per PC, mentre da Halo 3 in poi sono diventati un'esclusiva Xbox. Quindi avere alla portata di mano un gioco divertente come Halo 3 che al suo interno contenga caratteristiche, skin e abilità di Halo Reach e Halo 4 fa di Halo Online un gioco particolare ed esclusivo. Lo possiamo inoltre definire un gioco alla portata di tutti, poiché come vedete dal video in sovraimpressione, i requisiti minimi di sistema per far girare Halo Online sono veramente bassi. Come già detto all'inizio del video, il gioco presenta diversi bug a livello di audio e non tantissimi a livello di video. Per quanto riguarda il network di All Online c'è appunto la mancanza di server dedicati. Infatti le partite che troveremo all'interno del server browser sono semplici partite postate da dei giocatori. Ma non preoccupatevi, questa cosa non durerà per molto, poiché il team di sviluppo sta già lavorando per riuscire a portare nelle prossime patch la possibilità di creare server dedicati detto questo ragazzi direi che stiamo volgendo al termine del video vi lascerò il link del progetto in descrizione vi ricordo di lasciare mi piace, condividere, commentare il video qua Dado, ad canale da team ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti